Oggi, in questa splendida giornata d'ottobre, l'8 ottobre per la precisione in questa ambientazione suggestiva che è la cartiera del Vetoio all'Aquila, abbiamo assistito a un evento molto particolare che ha fatto la storia, il primo poetry slam under 18 d'Abruzzo, a cui hanno partecipato i ragazzi delle classi degli istituti liceo classico Cotugno, liceo scientifico Bafile e l'istituto Amedeo d'Aosta. L'evento di oggi è stato preceduto dai eh, workshop propedeutici e preliminari che sono stati svolti all'interno delle scuole citate, sempre da me e da Dimitri Ruggeri, insieme con le docenti che hanno aderito all'iniziativa. L'evento è inserito in un ben più ampio contesto che è Volta la Carta, L'Aquila Volta la Carta, Libri e non solo all'Aquila, che è la fiera dell'editoria indipendente che ci ha voluto qui stamattina per la gara di chiusura del Poetry Slam. Il Poetry Slam consiste in una gara tra poeti che leggono le proprie poesie e i propri versi ad alta voce davanti a un pubblico e vengono votati da una giuria estratta a sorte tra lo stesso pubblico. La risposta dei ragazzi e i testi dei ragazzi sono stati assolutamente di una maturità sorprendente e denotano anche un'accortezza particolare nei confronti della poesia. E il miracolo, se così possiamo chiamarla, a cui abbiamo assistito oggi è stato vedere un coinvolgimento così corale da parte di tutti i ragazzi delle quattro classi al poetry slam e quindi vedere anche la poesia in qualche modo riscoperta, la poesia orale riscoperta da un'assemblea così nutrita e così coinvolta. Infatti oggi abbiamo ascoltato molte poesie lette sicuramente in una chiave più intima da poeti di tenera età. Vi diamo l'appuntamento all'anno prossimo con il secondo Poetry Slam Under 18 sempre qui a Volta la Carta.